Siamo qui sulla pagina Facebook No Censura, sta per parlare Constantine Demeter dell'iniziativa Moneta Intera adesso il Movimento 5 Stelle di Monza sta mandando il, ehm, lo spettacolo di Grillo del 98, Apocalisse morbida che Grillo fu allievo di Auriti nel 96 E qua c'è il cavalliere di non li riconoscete neanche, sai chi sono, Dite la verità no? mai visti, eppure guardatevi bene sono quattro banchieri, una volta, volta c'erano i gangster, oggi ci sono i gangster, Il primo sulla destra, guardiamo le facce, torniamo agli istinti. Guardate la faccia, Gristan, presidente della fede della riserva americana. Gristan, guardate, è un uomo quello lì, o un cane da slitta. È un cane quello lì. Solo che la differenza tra un cane di un banchiere, che se al cane tiri qualcosa te la riporta dietro il banchiere col cazzo che ti riporta dietro qualcosa vai avanti. secondo la grande banca del nostro paradiso Tittmeier della Bundesbank Bundesbank questo qua è Tittmeier Tittmeier ha già nominato e ha già a stipendio con i nostri soldi Schusberger, direttore della Banca Centrale Europea, François-Forte, quella che deciderà se casa tua potrà valere qualcosa, se tuo figlio potrà fare l'università, se tu ti potrai far crescere i capelli. Lo dirà uno nominato da questo buster, andato a fare, tip maestro, terzo banchiere, maestro Cipro, dallo quasi arrestato, coinvolto in qualche casino, presidente della banca giapponese, prima banca del mondo. Guardate che faccia e guardate in fondo, vai. Lì, dal culo del drago, esce questa moroide, questa moroide disumana, è il nostro governatore della banca d'Italia Statta. grande, Grazie, falso. Questi quattro mi vedo una cosa straordinaria. Sono quattro macchieri di quattro banche che salvano monete e le Salvano soldi e prestano, Salvano e prestano. Noi non riusciamo più a percepire cos'è la verità. Non sappiamo se... Eh, una medicina si fa bene o male, se non si è vera è falsa. Non sappiamo cos'è un debito e non sappiamo cos'è un credito. È vero, ci parlano che abbiamo 2 milioni e mezzo di miliardi di debito. Se c'è un debitore ci sarà anche un creditore. A chi sta questo dobbiamo sticione? Scusa, a chi dobbiamo 2 milioni e mezzo di miliardi di rompa di coglioni da dietro? Con su 2 milioni e mezzo di miliardi. Ah no? Allora me ne devo una solo, non voglio più un se non fare ma fa Va bene? È un sistema! del Questo è un sistema tremendo! Non riusciamo più a percepire! Se io adesso qui chiedessi a qualcuno che cos'è l'oro? Hanno fatto rientrare tutti i canoni nei parametri rivalutando l'oro! Vai che ha rivalutato l'oro! Noi abbiamo rivalutato l'oro di 3.000 miliardi sulla carta! Che cos'è l'oro? è una ricchezza l'oro siamo tutti convinti che sia una ricchezza l'oro no? è vero? onestamente dai eh? allora l'oro che cos'è? l'oro si prende facendo un buco in Sudafrica in Turchia oppure in Amazzonia quelli lì sono i cercatori d'oro l'oro è una ricchezza Questi sono, ecco fermati lì sono 40.000 persone che fanno un buco per cercare l'oro un chilo d'oro, 300.000 chili di rifiuti, 1.300.000. Rifiuti di cianuro e mercurio, la cosa col più alto impatto ambientale che esista in natura è l'oro. Va bene, però scaviamo l'oro, prendiamolo in un buco e quando prendiamo quest'oro da un buco lo portiamo e lo mettiamo in un buco sotto una banca. Cioè prendiamolo da un buco a facciamo direttamente la banca sul primo buco sì. e la facciamo. Che senso ha? L'oro? L'oro non è una ricchezza se lo prendi da un buco e lo nascondi sotto una banca, è solo un costo pazzesco, sarebbe una ricchezza l'oro se lo dai ai dentisti che ci fanno delle casse di capsule o agli orati che lo lavorano o agli elettricisti, ma solo di un cavo!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 Può succedere domani mattina qui. Qui non può succedere domani mattina. In banca non c'è più niente. Una volta si stampavano i soldi quando c'erano loro nelle casse forti. Si stampano i soldi quando c'erano i nostri risparmi a proteggere i tassi cioè, o i tasti di petto. Non c'è più niente. Stampano soldi e ce ne prestano. Ora mi dite una cosa, di chi sono i soldi? È una domanda. La proprietà dei soldi, se eh? dello Stato, quindi lo Stato siamo noi lo Stato, sapete che non esiste lo Stato lo Stato è un'indirizione giuridica non c'è lo Stato Chi siamo, siamo sulla pagina Facebook No Censura dei... sta Come per parlare la Constantin la Demeter dell'iniziativa Moneta, la moneta la Intera la Svizzera se i soldi sono i nostri perché? che li prestano? rispondi Gianmarco Che non no? se no, i soldi no, sono no. i nostri perché ce li prestano una volta avevi delle monete d'oro c'era l'oro un po' d'oro c'era benissimo Però ce in mano, tu, era tu. tu adesso hai un pezzo di carta che ci scrivono 100 mila allora vediamo di chi sono i soldi mi sono permesso di controllare l'ovvio perché l'ovvio non lo controlla mai nessuno e chi può controllare e leggere i soldi se non uno di genova con dei grossi problemi allora sulle 200 lire, sulle 100 lire c'è la Repubblica Italiana. La Repubblica Italiana siamo noi, va bene? Ripeto, no. spettacolo del 1998. La, la Repubblica Italiana non c'è più, c'è Banca d'Italia, un governatore, e poi c'è tutto, pagabili a vista al contatore. Se c'è scritto qualcosa di qua, che cosa, cosa vuol dire? Pagabili a vista al contattore, per le 100 000. Magari a vista, vado dalla banca, mi vede a vista, cazzo, sono importatore, me <ride> ne può pagare per solo, c'è un investito conti nascono. Ma che ti fanno? Non ti pagano niente, però perché ci scrivono questa cosa Però uno dice, prima cosa dici? La Banca d'Italia è la banca dello Stato italiano, non è vero, la Banca d'Italia è un SPA privata, la proprietà della Banca d'Italia sono 10 assicurazioni, 10 fondazioni e 10 banche, le solito sono in stabilazioni. I proprietari sono sempre gli stessi, non si sa mai chi sono, solo, ma sono sempre gli stessi. Con la sede e le coglioni alle isole Cayman. Stampano soldi, dal nulla e ce li prestano. Lo Stato dovrebbe stampare i soldi. I soldi ci servono per lavorare. Lo Stato dovrebbe dire: Ce ne sono pochi? Ne stampa un po' e li mette un po' in circolazione. Ce ne sono.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 di chiusura su questo denaro per cui adesso volevo invitare anzi sì, tu Sergio ah, prima facciamo vedere il video poi dopo facciamo parlare i nostri guardi così vi rendete ancora più conto della situazione sì, scusate, era del 2005 il lo spettacolo, invece nel 1998 ha fatto Apocalisse Morbida. Questo era nel 2005, mi sa. Sono... <coughs> Adesso sta per cominciare a parlare Constantin Demeter della. Iniziativa referendaria moneta intera, in, per, in Svizzera iniziativa vuol dire che si fa un referendum propositivo, cioè che è legge se passa, non come in Italia che i referendum hanno addirittura il quorum. I due rappresentanti di, di moneta intera sono Constantin Demeter e Sergio Morandi, che farà la relazione successiva. Hanno raccolto 110.000 firme in Svizzera per fare il referendum che fa legge, il referendum legislativo, riguardo l'abolizione la, eh, della riserva frazionaria, cioè la non creazione della moneta dal nulla delle banche commerciali. Gianmarco Cosa, siamo qui con Antonio Pimpini, eh, vuoi ricordarci nel 96 eh, quando Grillo telefonava e veniva a Guardia Grele a parlare col professore? Sì, è venuto parecchie volte, ha conosciuto la teoria del professor Auriti e eh, c'è stato anche un convegno molto importante ad Atri, ad Atri con la, provincia di eh, Teramo, Teramo. Eh, nella scuola di specializzazione di studi eh, giuridici e monetari dove sostanzialmente condivise e apprese tutte le teorie del professor Auriti relativamente alla proprietà popolare della moneta e, e comprese anche qual era il principio del debito pubblico e del reddito di cittadinanza. Ma da questo, reddito, da questo concetto di reddito di cittadinanza si è discostato poi nell'applicazione pratica successiva perché non, fu, non è stato visto più come proprietà della moneta popolare quindi da ridistribuire come reddito in favore di tutti i cittadini, ma come, sostanzialmente come l'emoso, cioè come risparmio okay. che viene da, eh, poi ridistribuito. Questo concetto quindi, se non viene applicato nella sua ortodossia e quindi nella sua completezza, eh, chiaramente eh, manca di un presupposto fondamentale di chi è la proprietà della moneta. Se la moneta è dei cittadini, va <coughs> attribuita a titolo originario al momento dell'emissione alla collettività nazionale di conseguenza la banca centrale è tip un tipografo, è, certo, è come se io andassi a, stam a chiedere al mio tipografo stando i bigliettini da visita e il mio tipografo diventa proprietario del mio studio professionale, è ovvio che il tipografo percepirà il suo uh, corrispettivo per la stampa del, del simbolo monetario, ma il valore monetario è dei cittadini, quindi sta percepirà il corrispettivo per la stampa del mio, de del mio bigliettino, ma lo studio rimane mio. Okay. Questo è il concetto fondamentale. Ricordiamo che siamo qui con Antonio Pimpini, allievo, amico, e assistente e avvocato del professor Lauriti. Senti, gli atti e le registrazioni del convegno di Atri, è possibile reperirli in internet o no? Mi sembra di sì, che era possibile perché su cimec.org dovrebbe essere possibile, cioè caso, il video intero? dovrebbe essere e poi chiederò anche si potrebbe chi chiedere a Rocco se, se, Carbone Rocco se qualcosa, ci manda il perché link quello che dopo prese tutto l'archivio che sarebbe importante certo, quella certo, registrazione, certo, certo, quella certo. registrazione. E, niente cosa vuoi dire? in tutti questi anni sono... si è un po' diffusa l'idea del professore di combattere sì, eh, frontalmente eh, le banche? Frontale, il problema è eh, comprendere come combatterlo perché io ho già notato alcuni aspetti Banco, che, crisi che crisi possono essere in visti in maniera in critica in maniera L'oro non ha valore intrinseco, la moneta non ha valore intrinseco. Ok, scusa che vado vai, vai, a riprendere vai, vai, vai, vai. il video loro. È in inglese? Ah, è denaro? Tutti noi usiamo il denaro, ne abbiamo bisogno per comprare ah, dei beni di certo. servizio. Lo per guadagnare, lo mettiamo da <sussurra> parte per la pensione o per quando ne avremo bisogno. Tutti li perdiamo dal denaro e allora perché non sappiamo come funziona il denaro? Perché questo è il video di Moneta Intera. Siamo sulla pagina Facebook, No Censura. Da dove viene tutto questo denaro? Scusate, ma oggi tecnicamente non ci siamo. La parte del denaro è creato dal denaro.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 Bene, ne parliamo adesso con Constantin, giusto? Veloci. Ok, Constantin di Moneta Intera. Constantin Demeter. Buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere venuti e ringrazio anche io gli organizzatori per averci invitato a questa conferenza. Dai, Vai Michael. Allora appunto, noi abbiamo lanciato questa iniziativa in Svizzera. Eh, abbiamo raccolto 110.000 firme e andremo in votazione quest'anno oppure l'anno prossimo, non, è, non si sa ancora questo. Ciò vuol dire che tutti i votanti in Svizzera otterranno una scheda di voto dove dovranno, verrà posta la domanda: volete accettare l'iniziativa Moneta Intera? E dovranno rispondere sì o no. Già solo questo è un evento di rilevanza mondiale. Se venisse accettata sarebbe una sensazione. Allora eh, vorrei prima spiegare un attimo il termine moneta intera. Eh, moneta intera è praticamente un mezzo legale di pagamento a pieno titolo, emesso dalla banca nazionale, esente da debito. Ciò che il denaro che oggi abbiamo sui nostri conti non è. Eh, Dico questo anche perché dopo, quando parleremo di moneta intera, ehm, sapete che non, non parlo solo di questo denaro specificamente della nostra iniziativa, ma, ma anche in generale di un denaro emesso in questo modo, senza debito da una banca centrale, quindi possiamo chiamarlo anche moneta sovrano o in altri modi. Nel 2012 il professor Richard Werner della Southampton University ha fatto un sondaggio tra mille cittadini e cittadini ed ha posto la domanda chi crea e mette in circolazione il denaro? L'84% degli intervistati credevano che fosse la banca centrale oppure il governo a mettere in circolazione il denaro e a decidere chi lo riceve? invece alla domanda approvereste un sistema nel quale la maggior, la maggior parte del denaro viene creato e messo in circolazione da imprese private da scopo di lucro e non da organi statali, a questa domanda il 90% degli intervistati hanno risposto di no, che non lo vogliono, quindi abbiamo una situazione dove nessuno, quasi nessuno approva il sistema attuale ma quasi nessuno sa come funziona il sistema attuale e invece appunto il sistema funziona proprio così oggi. Noi possiamo confermare questa, questa, queste cifre attraverso le, le, le oltre 100.000 firme che noi abbiamo raccolto. Eh, io personalmente anche ho raccolto circa 1.500 firme. Queste firme sono state raccolte principalmente per strada, a contatto diretto con la popolazione. Quindi anche se non abbiamo fatto un sondaggio empirico, Abbiamo potuto farci un'idea abbastanza buona di, della, della, della comprensione del sistema monetario da parte della popolazione e possiamo assolutamente confermare queste cifre. La grandissima maggioranza non sa come funziona il sistema monetario e come viene creato il denaro. E questo è un grandissimo problema. Perché affinché l'iniziativa possa essere approvata dalla maggioranza della popolazione è assolutamente essenziale che i cittadini comprendano il funzionamento del sistema attuale. Proprio perché l'iniziativa vuole realizzare ciò che la maggioranza crede essere già oggi in realtà. Allora, qui vediamo appunto la, la teoria che è rappresentata anche nel libro di testo: dove le banche fungono da intermediari prendendo i risparmi, i depositi a risparmio e utilizzandoli per concedere crediti. Questa teoria è sbagliata. In, in realtà funziona così, le banche creano denaro praticamente dal nulla e oltre ai fondi propri e alla liquidità, tutto ciò che devono avere è una riserva minima obbligatoria. Quindi una piccola parte di denaro della banca centrale rispetto al, al denaro che le banche hanno creato. In Svizzera questo, questa mini, riserva minima obbligatoria è del 2,5%, nella zona euro è l'1%. Ci sono paesi come la Gran Bretagna, l'Australia e altri, dove addirittura è 0%, quindi lì non c'è assoluto alcun limite più alla, alla creazione privata di denaro. Inoltre, le banche, oltre che a, tramite la concessione di crediti, le banche creano denaro anche effettuando investimenti. Vediamo dopo le cifre ufficiali. In Svizzera, Oggi la massa monetaria consiste di circa 570 miliardi, di cui 70 miliardi sono denaro contante proveniente dalla Banca Nazionale Svizzera. Quindi vediamo, abbiamo l'88% di denaro bancario e il 12% di denaro emesso dalla Banca Nazionale Svizzera. Nella zona euro è circa l'82% di denaro bancario a confronti col 18% di denaro emesso dalla BCE. È interessante anche notare questo ehm, considerando l'attuale progressiva o i tentativi progressivi di eliminazione del denaro contante, perché dobbiamo renderci conto che se oggi venisse eliminato il denaro contante, i cittadini non avrebbero più a disposizione denaro della banca centrale, tutto il denaro che utilizzeremmo sarebbe denaro privato. E questo è molto molto pericoloso. Allora, qualcuno chiederà dove sono le prove che le banche creano denaro, a parte appunto il fatto che lo si vede già nella composizione del denaro in circolazione, che la maggioranza è denaro bancario. Inoltre, negli ultimi anni anche tante banche centrali hanno cominciato ad ammettere eh, che le banche in effetti creano denaro. Per cui c'è la Bank of England, la Deutsche Bundesbank, la Banque de France, anche la Banca Nazionale Svizzera benché è solo in un, in un testo del 2013. E ci sono vari economisti che confermano questo fatto. Ora non vi leggo tutte le, le citazioni di queste banche centrali, potete trovarle sul nostro sito o su altri siti di riforma, riforme monetarie. Mi limito solo a una della Banca Nazionale Svizzera che dice Le banche creano denaro tramite l'erogazione di crediti. Quando una banca concede un credito, essa scrivere il rispettivo importo sul conto del cliente come deposito. Tutto qua. Allora, vediamo un po' gli svantaggi del sistema monetario attuale. Abbiamo un gigantesco spreco di imposte. Il nuovo denaro creato, essendo stato messo in circolazione tramite crediti bancari, non è a disposizione per la spesa pubblica e, o per i cittadini. Questi in Svizzera perdono centinaia di miliardi, cioè tutta la massa monetaria in circolazione, oltre che annualmente da 5 a 10 miliardi di denaro supplementare. In Italia, se non erro, la massa monetaria in circolazione è circa un bilione, quindi questo è il denaro che i cittadini italiani perdono, oltre che a circa 10-20 miliardi annualmente supplementari. Quindi è veramente tanto, tanto denaro che viene sottratto in certo senso anche ai cittadini. Questo adesso sono le cifre considerando una crescita economica dall'1 al 2%. I cittadini devono invece addirittura pagare interessi perché circoli abbastanza denaro. Questo è un grave spreco del bene pubblico ed in contraddizione con i criteri statali di parsimonia. Abbiamo costrizioni di debito. Siccome oggi il denaro viene creato quasi esclusivamente tramite crediti bancari, ci sono sempre debiti ed averi nella stessa quantità, non esistono averi senza debitori e non è possibile uno sdebitamento senza riduzione dei patrimoni, questo è importante capirlo. Tutto il denaro che utilizziamo è in realtà una rivendicazione di crediti, ma questo sulle banconote o sui nostri conti non, non è scritto. Pensiamo che il denaro esista di per sé, di, di, di per sé ma questo è sbagliato. Se, se voi avete 100 euro nel portafogli, oppure 100 euro su un conto, qualcun altro per forza deve avere questi 100 euro come debito, sui quali paga interessi. In parte, pure noi, tutti, attraverso il debito pubblico o eh, acquistando beni e servizi, perché gli interessi sono sempre compresi nei prezzi, Paghiamo anche noi interessi per avere denaro in circolazione, sempre. Perciò i debiti restano sempre necessari, anche se non sono sensati, perché se tutti i debiti venissero spinti non ci sarebbe più denaro in circolazione. Può sembrare assurdo, ma è veramente così oggi. Per cui l'economia crolle verde. Perciò nel sistema monetario odierno uno sdebitamento statale è solo possibile se privati e imprese si indebitano maggiormente oppure se vengono ridotti i patrimoni finanziari patrimoni monetari crescenti invece portano necessariamente a più debitori disperati abbiamo insicurezza il nostro denaro elettronico di euro depositato sui conti correnti è sempre in pericolo a causa del possibile fallimento della banca il problema consiste nel fatto che Chiunque voglia partecipare al traffico dei pagamenti deve necessariamente dare un credito ad una banca, che lo voglia o meno. Se la banca fallisse è possibile che il denaro scompaia e per salvarlo e garantire la continuità del traffico dei pagamenti deve intervenire lo Stato, come abbiamo visto ultimamente. Sto parlando Constantin, Demeter Ma dell'iniziativa Moneta Intera. La banca centrale oggi non può quasi regolare la massa monetaria. Solamente le banche decidono quanto... Sono qui sulla siamo sulla pagina Facebook, la no censura, a Monza. Siccome la banca centrale non può regolare direttamente la massa monetaria, cerca di influirne tramite i tassi di interesse di riferimento. Ciò non funziona bene, perché il tasso di interesse è solo uno dei fattori determinanti della decisioni di credito. Questo forse è il motivo per cui tutti, sentendo i in media, uh, sono preoccupati perché c'è la deflazione, che in realtà la deflazione dovrebbe essere una cosa positiva per il consumatore finale che i prodotti costano meno, mentre l'inflazione, come diceva Grillo nel suo filmato, consiste nel dover andare con una carriola per comprare un pacchetto di sigarette, e tutti sono preoccupati per la deflazione mentre sembra quasi che anzi propendano per creare inflazione e quindi creare masse di denaro che valgono però sempre meno certo, scusate se spinta... volete parlare però dovete prendere il microfono perché poi nella diretta facebook non si sente quindi chi vuole parlare si alza e chiede il microfono ok, comunque, che detto, okay da dopo in avanti certo la, la spinta ad avere sempre l'inflazione è una, una spinta alla una crescita costante però non, non, non, va, non è a favore di tutta l'economia questo è così devo sì. solo devo solo parlare mi sentite allora io non volevo far perdere tempo alle persone perché questa è la materia dei soldi è talmente ostica che. Io... vicino alla bocca per favore ah oh, sì grazie quindi è talmente ostica che io faccio fatica guarda adesso ho capito io ho versato un milione ieri ce l'ho o non ce l'ho eh, non, non riesco a capire questi, questi concetti banca centrale di qui di là io ho portato un milione in banca lo posso prelevare e lo posso usare quindi dov'è che perdo il non so se sono solo io a perderlo, saluto e vado perché faccio perdere tempo. Evidentemente sono così indietro che non riesco a vedere questa realtà e non riesco a capire cosa sta succedendo. Tutti ne parlano preoccupati e io dico: Ma io i soldi ce li ho? Vado in banca e li prendo. Io non so cosa Mitrofono. succede dopo. Mitrofono. E di conseguenza, non so se, se tutti invece lo sanno, io faccio perdere tempo. Se anche gli altri non lo sanno magari se lei ci aiuta a capirlo abbiamo un quadro migliore perché se no io non riesco a seguire il discorso io ho un milione oh. benissimo, voglio un prestito meno che c'è la banca la... grazie. Okay, grazie, ok grazie quindi non so se grazie. la domanda è chiara allora, allora vediamo la risposta subito vediamo risposta sì. funziona se vuoi rispondere tu no, allora va va allora il, il, fatto il, tema, il, il fatto è questo. Chi vuol fare domande ha mano come prima, gli passo il microfono. Prego. Il fatto questo, in tempi normali, e finché c'è fiducia, funziona. A parte, a parte comunque il fatto che i cittadini perdono tutto il signoraggio. Questo, questa è una cosa che è sempre vera. Però finché noi abbiamo fiducia anche al signor bancario, sì. la cosa funziona, finché le banche concedono crediti e.. Si concedono crediti a vicenda perché, questo è importante, durante le crisi sono sempre le banche che non si fidano più del loro stesso denaro a vicenda e quindi tutto il sistema del cambio dei pagamenti viene interrotto, non vengono più concessi i crediti. Questo è il problema. Però, se una banca fallisce, quel milione che lei ha depositato in banca, quel, quel milione può sparire perché. denaro privato ed è solo un surrogato il denaro che noi abbiamo sui nostri conti è un surrogato di denaro della banca centrale non è denaro emesso dalla banca centrale quindi appunto come detto finché c'è fiducia funziona ma se una banca va in crisi quel denaro scompare e il fatto che lei può andare al Bancomat e ritirare denaro questa è l'illusione che il fatto che ci dà l'illusione che dentro nel conto c'è quel denaro, però non è così. Il denaro contante sì, quello è denaro emesso dalla banca centrale, però quando lei lo rimette in banca, viene di nuovo, quello viene utilizzato per altra liquidità e adesso il conto ha solo denaro, un surrogato di denaro di banca centrale. Preso Roberto Riva, una cosa che ha fatto la domanda, che quel milione che lei ha versato sul suo conto corrente, giuridicamente dal momento in cui lei versa quel milione sul suo conto corrente, quel denaro non è suo giuridicamente, lo dice il codice civile, l'articolo 1834, è di proprietà della banca, per cui se la banca fallisce... I suoi soldi se ne vanno. 100 euro. No, no, no, no, no, no, tutto, tutto sparisce. Poi c'è un fondo che se è capiente le possono restituire prima o poi anche quei 10.0 euro. Ma lei se la banca fallisce, i suoi soldi se li perde tutti, quelli che ha sul suo conto corrente e che crede che siano suoi, come la maggior parte della gente crede, che i soldi che ha sul proprio corrente siano suoi. Non lo sono, giuridicamente sono in proprietà della banca, almeno in Italia. Norberto Riva giusto per Sergio completezza, per completezza um, non è un deposito fiduciario che lei fa presso la banca se lei dà dei soldi all'avvocato gli, gli, gli chiede di tenere in fiducia di amicizia l'avvocato gli mette un conto in al cliente questi soldi sono di sua proprietà, se li ruba rubava in galleta. Se invece fa un deposito in banca, come diceva il Signore, questi soldi non sono più suoi. Quindi, siccome i conti correnti, come vedremo parlando della riforma moneta intera, fanno attualmente parte del bilancio delle banche, nel caso in cui una banca fallisca, questi depositi possono essere aggrediti dai creditori, quindi questi soldi sono sempre a rischio. La prossima crisi sistemica che ci dovesse essere, lei si preoccupi di questi soldi, di questo milione che fortunatamente ha in banca, perché potrebbe non aver di più. Quindi questa è la differenza ed è qualcosa che non le dicono, perché la percezione comune è che questi soldi, una volta messi in banca, siano tenuti fiduciariamente. Non è così. Quindi, in sostanza, un deposito bancario e i soldi messi in banca, come correntista, hanno un valore solo se vengono trasformati in un bene, che può essere poi scambiato con un altro bene, ma finché stanno in banca potenzialmente possono non valere nulla. Soltanto se lei preleva i contanti dalla banca hanno un valore. Ma finché li lascio in banca cioè, possono prelevo, essere aggrediti. Se li prelevo e compro qualcosa. Compro... Se li prelevo li metti in una cassetta di sicurezza se li metti sotto il materasso, questo è lo fai E questo è il concetto di in moneta intera, Perché questo è denaro riconosciuto a tutti gli effetti che ha eh, corso legale Allora, solitamente le banche producono troppo denaro, il che porta ad inflazione e bolle finanziarie. Ad esempio, in Svizzera dal 1990 al 2012 la massa monetaria è aumentata del 7,8%, mentre l'economia è cresciuta solo dell'1,4%, con un'inflazione dell'1,5%. Inoltre la leva che le banche centrali hanno oggi è nettamente troppo piccola, perché come abbiamo visto la riserva minima obbligatoria, eh, in Svizzera la banca centrale ha una leva di 1,40% con il 2,5%, in Europa e euro, nella zona euro ha una leva di 1,600 addirittura. Quindi è quasi impossibile con questa leva piccola influenzare veramente il comportamento delle banche in merito alla concessione di crediti. Quindi abbiamo bolle finanziarie. L'eccessiva massa monetaria gonfia i mercati finanziari speculativi. Finisce più moneta nei mercati finanziari speculativi piuttosto che nell'economia reale. Quando le banche centrali abbassano il tasso di riferimento e le banche perciò possono cedere più crediti, solo poco di questo denaro arriva all'economia reale. Al posto di invigorire l'economia e di ridurre il numero di disoccupati, vengono nutrite le bolle finanziarie. E' questo che vediamo ancora oggi. Proprio le banche ricevono, potrebbero concedere i crediti, ma non lo fanno, il denaro finisce nell'economia finanziaria e l'economia reale stenta a rimettersi in piedi in tutta Europa. Abbiamo cicli congiunturali. La massa monetaria è costantemente instabile e si rischiano crisi finanziarie. Il sistema monetario basato sul debito accentua la crescita e la recessione tramite un effetto moltiplicatore, esso spinge di per sé agli estremi e allo squilibrio, eccessive fluttuazioni della massa monetaria sono quindi nella natura del sistema, la crisi oggi non è un'aberrazione, un, un, un è la normalità, la crisi e il boom sono la normalità di questo sistema. Durante boom economici le banche concedono troppi crediti, mentre durante recessioni stentano a concedere crediti, amplificando in questo modo i cicli congiunturali. L'economia mondiale, quindi, oscilla in modo maniaco-depressivo tra bolle speculative e recessione. Infatti, in molti paesi nella zona euro, prima del 2008, in pochi anni si raddoppiarono i prezzi immobiliari. Poi scoppiò la bolla, ed in molti paesi si creò una disoccupazione gio giovanile oltre il 50%. Ecco, qui vediamo che dal 1970 al 2007, quindi inclusa l'ultima crisi del 2007-2008, ci sono state mondialmente 425 crisi finanziarie sistemiche, la nelle quali la, la principale causa oppure una concausa fu l'eccessiva creazione privata di denaro. Abbiamo pressione di crescita. L'eccessiva produzione di denaro costringe l'economia a crescere costantemente. Vengono prodotti sempre più beni a scapito dell'ambiente e della collettività. Oltre che tramite crediti allo Stato e da privati, Oggi il denaro per il consumo è disponibile solo quando imprese contraggono crediti e producono. Affinché le imprese ricevano crediti devono rendersi dipendenti da investitori che hanno aspettative di reddito ed incitano ad una costante crescita dell'economia, il che non è possibile in un mondo finito. Siccome le banche incrementarono di molto la massa monetaria rispetto alla crescita economica, si crea una costante sovrappressione dell'economia, amplificata ulteriormente dal pagamento degli interessi, che non vengono emessi alla concessione dei crediti e quindi richiedono ulteriore indebitamento. Quindi abbiamo un effetto esponenziale, perché gli interessi devono sempre, dobbiamo costantemente indebitarci. Sin dai tempi della prima industrializzazione, l'emissione di moneta tramite i crediti bancari portò alla dipendenza delle imprese verso gli investitori. Ad alta aspettativa di reddito e quindi a costante pressione di crescita. Nel nostro sistema monetario, un'economia che non cresce è instabile. Siamo condannati alla crescita, ma la natura è limitata. Questa è una causa fondamentale della crisi ecologica. È certo che non sarà possibile avere un'economia sostenibile con l'attuale sistema monetario. Abbiamo ridistribuzione. Già solo la messa a disposizione del denaro necessario all'economia porta a redditi di capitale esenti da prestazioni di miliardi e ad una crescita costante del patrimonio monetario. I cittadini pagano interessi su tutto il denaro in circolazione. Quindi, per esempio, in Italia, appunto, se la massa monetaria è di circa un bilione, con un supposto interesse del 2%, solo... I cittadini pagano annualmente 20 miliardi solo per avere denaro a disposizione da poter utilizzare. Questi interessi fluiscono fru principalmente verso i patrimoni monetari già esistenti ed ampliano il divario tra poveri e ricchi. Il sistema attuale monetario è complicato e incomprensibile. Come abbiamo visto, quasi nessuno comprende l'odierno sistema monetario e i professionisti della finanza naturalmente sfruttano questa situazione. Noi spesso sentiamo la critica che l'iniziativa monetaria intera sia complicata, appunto. ma ciò è sbagliato, è il sistema attuale ad essere complicato. Purtroppo, per spiegare l'iniziativa dobbiamo per forza prima spiegare il sistema attuale e è importantissimo che i cittadini quindi comprendano il sistema attuale perché in un sistema democratico nel quale il denaro ha un ruolo centrale è essenziale che i cittadini lo comprendano okay. eh, per ultimo vorrei aggiungere solo un attimo la, la concorrenza sleale cioè, oggi le, le banche sono avvantaggiate rispetto alle imprese perché loro possono creare denaro per effettuare investimenti, mentre le imprese non possono creare, loro devono, le imprese devono possedere veramente il denaro per, per effettuare investimenti. In più c'è una concorrenza sleale tra piccole e grandi banche. Questo perché le banche creano denaro nel complesso e questi loro, attraverso il traffico di pagamenti, questo denaro che le banche hanno creato viene compensato a vicenda. Cioè quando, quando loro, le banche sanno che questo, questo denaro elettronico non è vero denaro, quindi se del denaro va dalla banca A alla banca B, la banca B vorrà vedere il vero denaro della banca centrale, però se la banca B fa la stessa cosa, le due cose si annullano, e quindi nel complesso le banche possono creare denaro. Quindi da una banca piccola tenderà a uscire più denaro rispetto a quello che entra, mentre da una banca grande tenderà più a entrare più denaro rispetto a quello che esce. Perciò una banca grande oggi può permettersi di creare più denaro rispetto a una banca piccola. Inoltre oggi le banche piccole soffrono maggiormente a causa delle complesse prescrizioni che richiedono molti impiegati per il controllo. Il sistema di moneta intera semplificherebbe molto, ci vorrebbero molto meno regolamenti il che appunto favorirebbe anche le piccole banche. Bene, ora termino con una citazione di Josef Huber, che è un, uno dei principali riformisti monetari in Germania, è il fondatore del, del, del movimento Monetative, che c'è anche il sito mo, eh, monetative.be, Josef Huber dice La moneta intera non è tutto, ma senza moneta intera tutto è niente. E No, no, no, no, questo non va bene. Fa... Dagli quello, dagli quello, dagli quello. No. Grazie. Eh, grazie innanzitutto Voce. per la bella iniziativa. Volevo fare una domanda. Eh, voi praticamente avete detto che la moneta intera in sostanza è una, moneta, è una moneta esente da debito ed è una moneta sovrana. Io volevo gentilmente che mi spiegaste se si tratta di moneta di proprietà popolare, perché secondo me è un conto è la moneta sovrana, e un conto è la moneta di proprietà di popolo. Grazie. Scandite la voce al microfono. Okay. Non risponderemo a questa domanda, perché l'intervento mio è proprio riguardo proprio quella domanda, quindi. Si sente? Oh, sì, sì. Okay. Eh, insomma abbiamo capito che questo sistema monetario...